Eccoci qui, il biscotto al cioccolato. Dopo zucchine al pesto ho deciso di seguire la scia Sono un trapper mamma Sono in televisione Guardami sono famoso adesso inizio a cantare Quando mi annoio non ho niente da fare Vado in cucina tutto questo per mangiare Apro lo scaffale cosa voglio trovare Che non ho i soldi nemmeno per saltare Ma ad un certo punto sento un buon odore Ci è mancato poco ad un grande malore Guardo nell'angolo e ci sono loro biscotti al cioccolato Meglio del pandoro questo è abbronzato. biscotto cioccolato Te lo sei aggiunguto A questo punto lo prendo in mano La persona che registra già mi sta lontano Giuro lo mangio per colazione Lo sto facendo, sto prendo la confezione Ma è a quel punto che leggo gli ingredienti Com'è possibile tutto grassi coloranti Ci rimango male, lo so fanno ingresare Ma che posso fare? Li voglio mangiare Oddio, no, non è come sembra, giuro. Posso spiegare? Ok, apriamo questa confezione. Come, come Madonna si apre! Oddio! Adesso che ci penso, non abbiamo provato. Biscotto al cioccolato e latte impucciato. Immagino sia buono come le zucchine, ma guardo le, le mie piccoline. Prendo il latte parzialmente scremato, se no fa male, sono tutto lavorato. Lo verso nel mio bel bicchiere. Ho la precisione di un arciere.